Quali sono gli elementi imprescindibili di una LLC per fare business, quali sono le caratteristiche che devi portare a casa, che devi conoscere di una LLC, se vuoi veramente utilizzarla per il tuo business digitale, quali sono, te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto ti invito a cliccare Subscribe per rimanere aggiornato con le notizie del canale e a lasciarmi un like se ti sarà gradito il contenuto di questo video. Quali sono gli elementi che devi conoscere per riuscire ad utilizzare una LLC con attenzione e non farti male? Allora, la prima cosa da sapere è che per essere valida una LLC devi avere un EIN Number. Questo è il Business Registration Number è un po' quello che ti rilasciano le camere di commercio se incorpori una società per esempio all'interno dell'Unione Europea, lo rilascia la IRS e le tempistiche Possono variare, dipende dai singolo stato in cui andiamo a incorporare la LLC. C'è una tempistica per il Wyoming, una per il Delaware, una per la Florida, eccetera, eccetera. Diciamo che si va dai 3-4 giorni lavorativi con un po' di fortuna e di expertise fino addirittura anche ai 20 giorni lavorativi. Dipende dal periodo storico in cui andiamo, in cui troviamo l'IRS, che è l'Agenzia delle Entrate americana il fisco americano, che è quella che è preposta al rilascio del numero. Potrebbe, potremmo trovarsi in, situa in situazioni di alto intasamento e capita di dover aspettare anche parecchio tempo La, il secondo elemento che devi conoscere invece è il lighting number lighting number è un altro numero, è un altro codice alfanumerico ma ti direi in realtà numerico perché sono nove numeri, non ci sono lettere questo è eh, il codice di previdenza sociale per i non residenti, per le cosiddette non US person. 9 volte su 10 non ha implicazioni fiscali, quindi il fatto che tu ne abbia uno non vuol dire che debba pagare la previdenza sociale in America se non sei fiscalmente residente all'interno degli Stati Uniti, ma è un numero fondamentale che ti serve a due cose su tutto. In, in primis, per collegare alcuni wallet di pagamento, come per esempio PayPal, in assenza di un ITIN number, dimentica di poter avere un profilo PayPal collegato business, collegato alla tua società. E in secondis è importante sapere che l'ITIN ti dà un cosiddetto, comincia a creare un cosiddetto credit score all'interno degli Stati Uniti. Il credit score è fondamentalmente come ti vede il governo americano, come ti vede l'agenzia delle entrate americana, quindi ehm, da più tempo highlighting, da più tempo il tuo business pulito ufficialmente riconosciuto all'interno degli Stati Uniti, più alto il tuo credit score. Questa cosa ti dà un'agevolazione sia in termini di minori accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia in termini di migliori rapporti con le banche, ma soprattutto per chi ha interesse poi domani di rilocarsi o di, di ottenere un visto all'interno degli Stati Uniti, potrebbe essere un primo ponte per poi entrare appunto in un secondo momento fisicamente e anche fiscalmente all'interno degli Stati Uniti con una delle N-Visa che sono a disposizione che sono tantissime e poi magari fino ad ottenere addirittura una green card il terzo elemento che voglio regalarti in questo video è legato alla gestione dei conti correnti ossia non tutte le banche locali sono affidabili ce ne sono alcune che sono molto più affidabili di altre altre sono rimaste coinvolte in alcuni scandali finanziari è sicuramente possibile ottenere l'apertura di un conto corrente bancario in, loto, in loco anche da remoto è molto più facile chiaramente ottenere l'apertura di un conto corrente online. Io sono Luca Tagliatela, sei sul canale di Tax Planning Internazionale, spero anche oggi di aver portato un contenuto di qualità nelle vostre case donne, se, ehm, se ancora non l'hai fatto lasciami un like, dubbi e approfondimenti, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.